e come potete vedere sono anche donna. Beh succede e per fortuna negli ultimi anni succede sempre più spesso. All'epoca nel mio caso ho agito distinto, di, uh, mi piaceva la matematica e in generale prediligevo le discipline scientifiche. Certamente non avevo pienamente idea di quello che avrebbe significato né ehm, a livello di studio né lavorativamente parlando. E, ehm, avrei potuto quindi studiare matematica ma cercavo qualcosa di più, qualcosa di più pratico, qualcosa che mi consentisse eh, o che mi avrebbe consentito poi di sporcarmi, sporcarmi le mani. E in effetti così è stato, sono stata, sono stata fortunata, e, um, ho la possibilità ogni giorno di, um, di vedere concretizzarsi eh, il mio lavoro in qualcosa di, in qualcosa di pratico. piace di più del mio lavoro è proprio il, il cambiamento. Negli ultimi anni ho avuto modo di gestire progetti e attività differenti. Eh, giusto per darvi un'idea ehm, ho gestito eh, sistemi in ambito finance che mi hanno dato la possibilità di approfondire delle tematiche economiche molto interessanti per passare ai sistemi telematici e di infotainment nei veicoli di ultima generazione. Oppure infine ai sistemi IoT con l'utilizzo di droni sulle linee di produzione delle fabbriche. Beh, il tutto molto interessante e affascinante e le donne, quello che posso dire io per la mia esperienza è che le donne sono fondamentali ed essenziali in un team di, di progetto e, e questo non perché sono, sono superiori agli uomini no, questo non, questo non lo penso ma statisticamente le donne hanno delle ottime Qualità in termini di capacità mh, logistiche organizzative, determinazione, impegno, eh, spirito di sacrificio, eh, praticità, eh, attenzione alla cura e curiosità. E poi le donne hanno anche un altro vantaggio da non, eh, da non fraintendere. Le donne infatti hanno eh, la capacità eh, di... Di, di attirare gli uomini. Quando una donna parla eh, di sicuro riesce ad attirare l'attenzione eh, dell'audience in modo più facile. Questa però eh, può essere considerata un'arma a doppio taglio eh, perché infatti una donna per continuare ad essere ascoltata deve dire cose intelligenti. In generale la presenza di una donna in un team rappresenta motivo di stimolo per tutti gli altri componenti e consente quindi agli uomini di lavorare meglio e in modo più efficace. Dal mio punto di vista la chiave del successo sta proprio nella, nella diversità, nell'unione, e nella collaborazione di eh, punti di vista differenti, qualità differenti e nel, e nel relativo confronto. Questo consente di eh, ottenere dei risultati eccellenti. Quando si è studenti è difficile da credere, ma studiare ingegneria educa le vostre menti. Vi, vi insegna a, a risolvere problemi, vi insegna a lavorare, a lavorare in un team, vi insegna a cavarvela nella vita. Un'istruzione di tipo scientifico, unita al vostro impegno, alla vostra costanza e all'esperienza sul campo che avrete modo di fare, vi consentirà di ottenere dei risultati eccellenti. Infine condivido con voi un consiglio. Sappiate che eh, il futuro, l'innovazione e la tecnologia hanno bisogno di voi, di voi donne, delle vostre qualità. Seguite la vostra passione e non perdetevi d'animo lungo il, il percorso, non sarà, non sarà semplice. Se non avete ancora identificato quello che vi piace fare, cercatelo, chiedete consigli in giro, fate esperienza. Qualunque cosa scegliate, non smettete mai di essere voi stesse, di affermare la vostra diversità e di seguire le vostre passioni.